documentazione scientifica è fondamentale, fondamentale poter dimostrare quello che eh, non solo sosteniamo in ambito eh, della vigilanza nei luoghi di lavoro, ma anche è fondamentale per cercare di migliorare la qualità dei luoghi di lavoro e quindi eh, avere un Metodo, eh, che, che parte non dalle sensazioni ma dalle verità scientifiche o comunque quello che la scienza o a volte solo la, la dimostrazione statistica ci fornisce, eh, è un elemento di professionalità essenziale eh, che eh, ci, ci, ci allontana tra l'altro dal ruolo di vittime di questo tipo di informazioni. Allora, tre parole che eh, per me eh, identificano eh, Dors. La prima è assistenza. L'assistenza eh, so, sono servizi che vengono forniti ai bisognosi. Eh, chi lavora eh, nei, nei, nei servizi come quelli dello Spresal eh, è, è, è un bisognoso, un bisognoso di informazione, un bisognoso di eh, informazioni scientifiche, è bisognoso di eh, appunto assistenza e in riferimento alle proprie attività e quindi il primo termine è sicuramente assistenza il secondo termine che per me eh, descrive con nota dors è rigore ogni volta che mi sono rivolto a dors non ho avuto risposte facili, non ho avuto la risposta tutto è facile sicuramente eh, riusciremo a fare in tutto e per tutto quello che ci chiedi ma ho avuto risposte di rigore eh, fare questa cosa eh, rappresenterà fatica, eh, ma eh, dobbiamo fare di tutto per farla. Il terzo termine che eh, secondo me descrive l'attività di Dorsa è tessuto. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, rispetto alle realtà dei servizi come i nostri, che sono realtà eh, distribuite sul territorio, eh, Dorsa ha rappresentato uno dei momenti di intreccio di collegamento, appunto di tessitura, eh, di conoscenze ma anche di volontà di cambiare le cose eh, in questa nostra società.